otto cose che possono cambiarti la vita in un anno. Numero 1. Smettila di lamentarti e apprezza quanto sei fortunato ogni singolo giorno. Numero 2. Abbraccia la solitudine e reinventati in quel processo. Numero 3. Di addio alle persone che non portano energia positiva nella tua vita. Numero 4. Prendi il controllo dei tuoi pensieri. Ricorda, qualunque cosa coltivi nel tuo giardino crescerà, che sia un bene o un male. Numero 5. Scegli un'abilità che vuoi coltivare e metti tutto il tuo impegno per svilupparla. Numero 6, impegnati in ogni singolo obiettivo che ti sei prefissato e non guardarti mai indietro. Numero 7, suda un po' ogni giorno per migliorare il tuo umore. L'ultimo, numero 8, la cosa più importante, se fallisci vai avanti ma impara da ogni singolo errore che fai.